Ciao a tutti! Oggi prepareremo i salti in bocca al marsala, il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli Ingredienti sono arista di maiale oppure vitello, salvia, burro, olio, prosciutto crudo, acqua, dado bimbi, marsala, aglio, farina, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale una fettina di prosciutto crudo tagliata a listarelle, una fogliolina di salvia tagliata a julienne, il burro, l'olio, l'aglio. E facciamo insaporire... Per 3 minuti 100 gradi velocità 1 aggiungiamo l'acqua il marsala il dado bimbi il pepe, il sale, chiudiamo con il coperchio, prepariamo adesso i salt salti in bocca, passiamo la carne nella farina, posizioniamo sopra una fettina di prosciutto crudo, e la fogliolina di salvia e blocchiamo con lo stuzzicadenti e posizioniamola nel varoma e nel vassoio del varoma che abbiamo leggermente oliato. Dopo aver preparato tutti i salti in bocca posizioniamo il vassoio e il varoma sul boccale, chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 20 minuti temperatura varoma velocità 1 i salti in bocca sono pronti Impiattiamoli con il sughetto di cottura. Salti in bocca al Marsala. Grazie e alla prossima ricetta!